Primo giorno di Open Day al De Giorgi di Lecce. In entrambe le sedi del liceo, gli studenti e docenti hanno illustrato ai futuri iscritti della scuola l'offerta formativa e le modalità con cui si svolgono le lezioni, oltre che presentare le attività extracurricolari disponibili. Dalla matematica con l'utilizzo della calcolatrice grafica e geogebra, all'innovazione didattica e flipped classroom nell'insegnamento dell'italiano, degli esperimenti di chimica all'approfondimento della cultura latina attraverso il debate. Poi il corso Cambridge, fior all'occhiello dell'istituto. Fino al giornalino Le Cosimo e la bottega di Holden, luoghi di incontro e di confronto per gli studenti.